Buonasera, sono Laura Antichi Vi parlerò di come installare il QR per OpenSIM Infatti per accedere a OpenSIM è necessario scaricare il visualizzatore Tra i visualizzatori consigliati ce ne sono alcuni Ma noi scaricheremo Firestorm Pertanto andiamo nella nella casella di ricerca di Google e, scri e scriviamo uh, Firestorm down Download. Clicchiamo sul secondo uh, risultato che ci viene offerto, Downloads Firestorm uh, Viewer uh, The Phoenix Firestorm Project, e uh, qui ci troviamo direttamente nella uh, casella del download uh, Choose your platform e uh, come vedete vi dà la possibilità di scaricarlo per Second Life o uh, per uh, Open uh, uh, Simulator uh, precedentemente c'era anche la possibilità di uh, scaricare uh, Firestorm che uh, um, sia per uh, insieme per... Uh, Second Life che per Open Simulator ora le, i download sono separati. Quindi andiamo a scegliere Download Firestorm Viewer for Open Simulator e a qui uh, scegliamo nostro, il nostro sistema operativo possiamo scegliere tra Windows, eh, Apple eh, oppure Linux uh, scelgo eh, uh, Windows e um, si apre la finestra del download e mi chiede se voglio scaricarlo a 64 bit for, for OpenSIM download oppure la versione a 32 bit per OpenSIM download noi scaricheremo la versione eh, da, per OpenSIM SIM a eh, 64 bit quindi andiamo a scaricare il nostro file X di eh, Firestorm e andremo poi a mh, eseguirlo sul nostro computer, cioè lo salviamo e poi lo eseguiamo. Ecco, questo è il primo passo per poter poi accedere a OpenSIM eh, e mh, a CraftWord, come abbiamo detto. Una volta che abbiamo aperto Firestorm dobbiamo settarlo. Ci accertiamo prima che la nostra grid, dal momento che vogliamo entrare in CraftWorld, sia a CraftWorld. Dal menu a tendina possiamo scegliere quindi la grid, inserire il nostro eh, nome e poi la password possiamo scegliere di, di collegarci alla casa vedete qui oppure potrei anche eh, mettere un'altra località ad esempio un'altra sim esempio Anitel lascio casa, mi riporterà nell'ambiente della station Hydra da cui potrò poi partire per accedere alle varie sim. Se eh, per caso non comparisse il nome della eh, Grid Craft World, dovrò andare in, mio, in alto, nel menu in alto, preferenze, e in OpenSIM delle preferenze dovrò aggiungere la Grid Craft World. Nel menu Gestisci Grid andrò a scegliere Craft World cliccherò su Craft World che verrà eh, automaticamente inserito e poi lo vedrò eh, comparire nella interfaccia Craft eh, eh, della de grid Craft eh, World Dopodiché eh, facciamo Entra e entreremo con uh, un avatar di default io sto entrando col mio uh, col mio avatar uh, che ho già uh, predisposto in idra uh, uh, aspettiamo che carichi ha caricato il mio avatar e eh, da qui posso eh, poi eh, andare in mondo scelgo la mappa mappa la stessa operazione la potrei fare partendo dalla barra in basso vedete Qui eh, ho la mappa del mondo, si apre la stessa finestra. Nella finestra che mi eh, compare scriverò Anitel, clicco su Cerca e faccio Teleport e verrò trasportata nell'ambiente di uh, formazione